Ma perché tutti a me? Perché tutti a me? Ebbene sì, mi hanno truffato con questo oggettino qua. Eh, io ovviamente non essendo un esperto in materia, ho fatto dei vari test, e io credevo che questo qui fosse un regolatore di carica per pannelli solari, perché veniva spacciato per un 12 volt, 24 volt, 100 ampere questa cosina qua eh, io ci ho creduto ovviamente perché non sapevo quindi eh, l'ho montato e ve l'ho fatto vedere anche nel video infatti vi lascio eh, qua sopra in descrizione vi ho lasciato anche il link per acquistare questo lo andrò a eliminare perché questo è un fake viene spacciato per un MPPT invece mm, è un semplice caricatore eh, fake quindi, eh, vi andrà a non caricare eh, i vost le vostre batterie in maniera ottimale quindi le caricherà ma darà dei dati sbagliati eh, insomma è una vera fake data questa vi faccio vedere cosa mi è arrivato eccolo qua è finalmente arrivato il caricatore solare della epever Molti di voi mi hanno scritto vari commenti davvero davvero molto utili Vi lascio tutti i commenti qua sopra e potete andarli anche a vedere Se volete avere dei suggerimenti molto più esperti Da esperti, non da, dalle mie, dai miei consigli Io ovviamente imparo da voi, dal popolo che siete voi Quindi io ho comprato questo in base alle vostre, eh, ai vostri consigli Ovviamente questo quando mi è arrivato ho detto Beh questo sì che deve essere un vero regolatore di carica. Infatti quando l'ho spacchettato ho detto, beh, grande e grande, aspettate. È grande è grande, cioè solo la scatola è grande. Poi peso, peso, questo sembra di avere un giocattolino in mano, eh, ma andiamo ad aprirlo io ovviamente l'ho già spacchettato quindi l'ho già visto come fatto però vi voglio far vedere come vi arriva io questo ve lo lascio qua e questo lo andiamo ad aprire con un piccolo connettore e con un uh, diodo uh, collegato quindi è molto molto utile da poter um, utilizzare quindi troverete tutte le istruzioni in questo caso io l'ho comprato su Aliexpress vi lascio il link in descrizione quindi se volete acquistarlo su Amazon che preferite, che è molto più sicuro, molto più sicuro eh, sì, ma se avete problemi potete mandarlo indietro molto più semplicemente. Se no lo trovate su Amazon, risparmierete quelle 20-30 euro. Quindi eh, ve lo ritroverete qua, mi raccomando pagate con Paypal su Aliexpress, su Amazon, siete sicuri. Quindi andiamo a toglierlo dalla propria busta ed eccolo qua. Questo è l'epever definitivo dichiarato MPPT e un 20A perché io comunque ho due pannelli come avete visto nel video dove ho montato il tutto e ecco già da dover dire eh, questo è un 20A guardate com'è questo lo dichiarano 100A quindi per dire non voglio dire nulla comunque in questo caso eh, abbiamo questo bellissimo e per guardate anche i connettori qua anche quanto sono grossi per poter far passare molta corrente ovviamente abbiamo un controllo, un controllo remoto attraverso un display che si potrà eh, acquistare in maniera separata quindi andare a collegarlo e volendo si può collegare anche il proprio smartphone attraverso eh, i vari connettori quindi come vedete la il livello di costruzione è davvero differente in base a questo. Queste qua sono veramente piccoli come si può pensare di poter far passare molta corrente qua dentro e io ovviamente sono stato un po' ignorante diciamo in, questa, in questo campo quindi ho sottovalutato la cosa. Ovviamente il peso c'è, posso farvelo anche vedere. Se io metto qua la bilancia da cucina eh, io vi faccio subito vedere questo qua il suo peso è 129 grammi e questo qua ce lo mettiamo sopra siamo quasi a un chilo per dire un chilo di caricatore solare cioè ma solo per farvi vedere il livello di costruzione di pesantezza qua abbiamo una scocca in alluminio eh, per poter raffreddare in caso di necessità eh, questo qui ce l'aveva anche a un Diciamo una piastra in alluminio, però comunque eh, poco importa. Io adesso volevo farvi vedere aperto questo. Questo ovviamente non lo andrò ad aprire per motivi di garanzia perché comunque eh, è nuovo e non lo voglio aprire, ma vi farò vedere questo e vi farò vedere che comunque qua io ho spulciato su internet e sono riuscito a vedere l'interno di questo. Magari vi trovo qualche foto da mettere qua insomma in eh, lui possiede un, un raffreddatore quindi all'interno si auto quindi già questo è molto utile adesso io vi, vi vado ad aprire questo vi faccio vedere <ride> qual è la differenza eh, prendiamo un cacciavite Mettiamone qua ecco qua apriamo togliamo questa piastrina in metallo e ci troviamo una semplice scheda, io adesso ho già, ho già rimosso le viti quindi vado a rimuovere la scheda eccola qua questo dovrebbe essere il regolatore di carica ve lo faccio vedere bene, vediamo se si vede, ok questo deve essere mm -hmm. il regolatore di carica MPPT da 100A che vi propongono vedete qua come fatto fatto cioè, dobbiamo pensare che lui si deve autoraffreddare con tutta la corrente che passa ovviamente di qua passerà davvero poca energia quindi per quello i miei, il mio impianto diciamo che riusciva a fare qualcosa ma le batterie mi si scaricavano molto molto in fretta perché ovviamente la carica non era eh, abbastanza quindi in questo caso da qui mi perdevo molta molta corrente molta molta energia prodotta dai miei super pannelli molto molto bello sono rimasto particolarmente soddisfatto adesso però dobbiamo comunque andare a testarlo quindi in un prossimo video possiamo vedere proprio questo eh, come lo vado a montare e vediamo effettivamente quanto carica quali sono i suoi dettagli e quindi ci vediamo al prossimo video quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate eh, di quello che vi ho fatto vedere e ovviamente, lasciatemi i commenti e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanella molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video, niente di più. Eh, mi andrete a sostenere, a sostenere il canale, così potrò portare molti più contenuti in maniera più costante. Quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguitemi anche su TikTok perché lì posterò delle mini clip dove presenterò quando uscirà un nuovo video su YouTube. Quindi go pippo YouTube ma vi lascio il link in descrizione qua sotto da qualche parte. Ci vediamo al prossimo video, video rimanete sintonizzati, ciao!